Sta cominciando veramente a riempirsi eh, questa nostra via, questa nostra, questo nostro centro di Capodorlando con tantissime migliaia di persone che stanno affluendo proprio nel centro orlandino per godere di questa settima edizione di Little Sicily con le eccellenze di Sicilia. Parliamo di ancora di eccellenze di Sicilia, ho qui una persona fisica e un campione del mondo in bottiglia ma andiamo per ordine, partiamo dalla persona fisica. Diamo il benvenuto a Vittorio Alfieri che rappresenta Slow Food Netpro. Di buonasera, Vittorio e ben trovato su Radio Italia Ani 60. Buonasera a, voi. buonasera a voi e grazie per l'invito. Oh, ci mancherebbe solo un piacere. Intanto, eh, presentaci questo campione del mondo che hai in mano. Eh, dico subito che parliamo di una bottiglia di vino, eh, scusami, di olio e di oliva. Giusto? Sì, esattamente. Prima tu hai detto giustamente come il sottotitolo di Slow Food, la Sicilia che eccelle. No? Devo dire che una delle eccellenze di noi siciliani è l'accoglienza, credo che tu sarai d'accordo con me. Infatti, il campione del mondo è un siciliano acquisito perché viene prodotto a Vetralla, Viterbo, siamo nel Lazio. Ma noi lo conosciamo grazie ad un'azienda siciliana che è quella Priatorio di Vincenzo Sambataro. Che abbiamo Cusa. conosciuto prima. Esatto, e quindi noi di Slow Food Nebrodi siamo orgogliosi di avere eh, tra i vari stand questo olio che si chiama Atos, è un blend di frantoio e moraiolo, delle cultivar che qui da noi non sono così diffuse, quindi non va a togliere niente a nessuno e che appunto nelle scorse settimane al New York Olive Oil Contest è stato premiato come best in class, sì, quindi il voglio... migliore della categoria. Eh, ti voglio subito chiedere, io sono un grande appassionato di eh, cucina gourmet e quando capita vado insomma a dei ristoranti piuttosto particolari, questo è uno di quei vini che possiamo trovare in un ristorante gourmet, magari uno stellato Michelin, dove riusciamo ad intingere un po' di pane e sai? Assolutamente che... sì, infatti sen, senza eh. fare nomi, i ristoranti stellati italiani lo prendono, e anche in Sicilia, anche se non ci sono poi dei riconoscimenti ufficiali, abbiamo degli ottimi ristoranti Moltissimi dove si fa sì, una cucina splendida e si trova ad esempio a Milazzo, si trova a Sant'Agata okay. di Militello, a Tusa, quindi anche Santa a Messina anche a me se esatto. so. sei un intenditore sì, sì, sì, questo ti l'ho chiesto perché esatto. conoscevo già il prodotto e il fatto che tu mi stia raccontando anche l'eccellenza che rappresenta questo prodotto eh, mi dà la misura di quanto sia importante questo tipo di attività e di quanto sia importante anche l'attività di Slow Food di cui tu sei rappresentante per i Nebrodi e non solo per la nostra zona ma anche per l'Italia, mi spiego meglio attraverso Slow Food, il vostro lavoro, il tuo in particolare riusciamo a veicolare i prodotti dei nostri nebrodi nelle tavole italiane di successo bravissimo, infatti mi dai degli assist sensazionali questo diciamo che è un gemellaggio, è uno scambio culturale come noi oggi abbiamo l'olio dell'azienda Traldi di Francesca Boni i nostri prodotti spesso e volentieri varcano lo stretto Penso ad esempio al gemellaggio fatto con Solo Food di Friuli Venezia Giulia sulla lavorazione del suino. Noi per il suino nero e poi lì, insomma, senza fare nomi anche lì, Friuli ha, ha un brand che non ha bisogno di presentazioni. La filosofia Solo Food è proprio questa, che si contrappone a quella di fast food, dove senza voler criticare, ma è un dato di fatto, si mangia velocemente. E man Male, eh, non conoscendo le persone che stanno accanto, questa è la cosa più triste per noi, all'inverso la filosofia slow food è quella di mangiare piano, capire cosa si sta mangiando, e soprattutto parlare con i commensali co con, i eh, sì, con i produttori e con coloro i quali condividono quell'esperienza, perché poi alla fine mangiare bene è un'esperienza sensoriale vuol dire raccolto. coccolarsi, farsi bene stare bene anche di salute perché cioè, poi andare a risparmiare, parliamo dell'olio d'oliva, no? al, su al supermercato si trova a prezzi indecenti, ma quell'euro che si risparmia per ogni bottiglia, poi negli anni noi lo pagheremo in farmaci, saranno contente le case farmaceutiche, ma il nostro corpo un po' meno. Assolutamente d'accordo con te, peraltro c'è da dire che le eccellenze che noi celebriamo anche attraverso eh, manifestazioni come questa eh, vanno a fare il paio anche con le eccellenze che riusciamo anche a eh, come dire, coniugare con le nostre eccellenze, quindi insomma parlando di tavola per di parlando di gastronomia, parlando di alta cucina ci sono delle interazioni, per esempio tra vino e un prodotto che arriva dal Friuli tra il nostro olio e un prodotto che arriva dalla Sardegna un formaggio che arriva dal Lazio Insomma, si riesce tramite Slow Food ma anche e soprattutto tramite i produttori che fanno rete ad avere una buona immagine del nostro prodotto, soprattutto in Italia perché insomma si sa, in Italia si mangia bene molto spesso però non sappiamo cosa abbiamo nel piatto è proprio così eh, in alcuni luoghi, e qui devo ripetere devo ricordare nuovamente l'amico Vincenzo Sambataro, lui lo fa da anni prima ancora di sfoggiare il vestito slow food, da lui si incontra proprio tutta l'Italia perché si trova già trovare tutta la Sicilia sarebbe un bel traguardo, eh, certo. sai benissimo ad esempio il pane nero di Castelvetrano piuttosto che la pesca di Bivona, piuttosto che, la... piuttosto che la cipolla di Giarratane, però abbiamo appunto il gemellaggio con Lazio, con la Sardegna, con il Friuli e anche farlo apposto ha nominato proprio le regioni che... con cui abbiamo gemellaggi. Ah, Corso, hai visto. e quindi è un trionfo della sicilianità ma anche dell'italianità in tavola che poi il bello è questo perché come dicevo prima presentando l'olio Atos non peste i piedi a nessuno nel senso ha delle caratteristiche organolettiche che sono differenti da quelle degli oli siciliani che sono altrettanto splendidi però si abbinano magari su piatti differenti Vittorio ti voglio chiedere in chiusura e poi ci salutiamo anche se la chiacchierata potrebbe durare anche ore però ti voglio chiedere se io utente finale, consumatore, appassionato ehm, a commensale eh, volessi ehm, trascorrere un'esperienza slow food, un'esperienza sensoriale col gusto, dove posso farlo? qua in zona voi organizzate qualcosa avete una rete che può dare questo tipo di informazione, una pagina Facebook non so. Sì, sì e, e slow food in ha sia la pagina Facebook ma diciamo proprio per la filosofia a cui facevamo prima: slow food cammina sulle gambe delle persone, quindi siccome siamo noti non per meriti, ma perché comunque viviamo in un territorio in cui ci si conosce tutti, quantomeno di vista. Quindi, ad esempio, il nostro fiduciario il ragioniere Angelo Pedano, o il nostro segretario, e salutiamo, eh. salutiamo insieme al nostro segretario il dottor Americo Salerno, che poi tra l'altro sono gli artefici di, della presenza di Slow Food, Food Nebro di qui a Capo d'Orlando Little Sisili, grazie a Slow Food regionale col presidente Saro Gugliotta. Sono dico, persone note ma sottoscritto che si occupa del tesseramento e della comunicazione quindi per qualsiasi informazione riferimento, può diventare un sostenitore, assolutamente di sì poi in questo periodo sono in corso si chiuderanno nel mese di giugno delle cene slow food okay. in alcuni locali del territorio perché il nostro territorio di competenza va da a Montalbana e Licona in cui con un prezzo veramente simbolico 20 euro per i soci, 25 euro per chi non lo è ancora, si può fare un percorso enogastronomico in locali di un certo livello con prodotti di, di qualità benissimo ok allora tu già mi hai fatto venire la quelli in bocca sì, sì. e quindi io verrò ad una di queste cene almeno una ci vengo volentieri con grazie vengo a voi vengo con Adriano siamo due buone forchette insomma proprio Pino Celeste fammelo sapere prima perché se vieni Adriano eh, le scotte sì, la so, fare... essere... eh, sì, è vero <ride> ci, vuole, ci vuole più roba allora grazie a Vittorio Alfieri è stata veramente un bel, una bella chiacchierata mi auguro di poterla fare ancora mille, tanto po'. presto andate a trovarli nel loro stand Qui a Letton e comunque seguite la pagina Facebook, ci sono tante cose interessanti da sapere. Se volete mangiare bene, insomma, il posto si trova e anche il tempo. Grazie Vittorio, a tra poco.